Benvenuti a questa serata, mi, mi devo scusare per l'illuminazione pubblica perché c'è un tratto buio, quindi avete fatto un tratto di strada al buio, mi scuso, ma probabilmente con dei lavori in corso hanno toccato un qualcosa e anche l'intervento non ha rimediato, quindi scusate ancora del buio. E, inizio ringraziando, un ringraziamento per questa serata al al senatore Diugiani, al professor Ruben, al professor Di Tommaso, a tutti coloro che hanno organizzato, a Maura Susanna che ci intratterà con la sua musica, per questo argomento così delicato. È un momento di approfondimento che eh, dobbiamo accogliere eh, con, eh, con gioia in un in un momento, un momento molto difficile, dove forse è sempre più semplice scrivere un post su Facebook, raccogliere piace e commenti critici senza approfondire. E dedicare un momento di approfondimento eh, formativo forse eh, può, può aiutarci a ricostruire dei punti di riferimento importanti. Quindi grazie e un grazie profondo a tutti gli organizzatori. Grazie mille. Benvenuti a tutti i presenti, è un vero piacere vedervi così numerosi ad affollare questa platea e soprattutto visto il breve tempo impiegato per, per organizzare la serata io eh, ho il compito di smistare gli interventi, di fare da moderatore cercherò di farlo al meglio anche perché il tavolo è, è dei più veramente... Eh, importanti, ecco, mi metto un po' di pressione, ma sono veramente curioso e interessato rispetto a quello che succederà di qui a poco. Io adesso cedo la parola alla vicepresidente regionale di Ampi, Erika Guisciarda. Innanzitutto scuso l'assenza del presidente regionale che è impegnato in un consiglio comunale quindi non poteva essere presente, quindi scuso l'assenza di Nedo Vinzio. Ringrazio tutti voi perché come ha giustamente detto Diego questa serata è stata organizzata in fretta e furia, naturalmente è stata organizzata a Châtillon volutamente eh, visto l'apertura di una sede di Casa Pound che non ha lasciato sicuramente indifferente l'AMPI e soprattutto perché ci tengo a dire eh, Chatillon è un paese importante per la resistenza eh, ricordiamo facendo la strada regionale tutti noi passiamo davanti alla lapide di Emile Xer forse uno fra i più importanti personaggi della resistenza valdostana, eh, naturalmente il contributo di vittime del paese di Châtillon è stato importante e soprattutto quello che tengo a precisare è che il comune di Châtillon da sempre con lampi ha collaborato quindi sovente ci siamo trovati in questa saletta ad organizzare manifestazioni e quindi chatillon per noi è un paese importante cosa fare in questo momento sicuramente per noi è importante che le persone sappiano quindi cos'è il fascismo del terzo millennio se è un problema e perché è importante parlarne e divulgare quindi credo che i tre relatori al tavolo siano ben titolati per spiegarci un po' di cosa stiamo parlando Cesare Dugiani ha vissuto il primo fascismo quindi eh, lui forse eh, sta ritornando un po' indietro alla mente ascoltando, vedendo alcuni gesti che purtroppo passano nei nostri telegiornali o vediamo nei giornali quindi sicuramente questa è la cosa prioritaria quello che, che dico è cosa possiamo fare, allora vedo qua tanti iscritti all'AMPI sicuramente l'iscrizione all'AMPI è un bel segnale nel senso che quest'anno l'AMPI ha avuto un boom di iscritti a livello regionale a livello nazionale e credo non sia un caso credo che l'adesione alla nostra associazione sia un'adesione ai valori della resistenza, quindi a quei valori di solidarietà uguaglianza per cui i nostri partigiani hanno combattuto quindi qui al tavolo di lato ci sarà poi Mauro, il segretario della sezione di Aosta che potrà fare le tessere a chi ancora non ce l'ha e ci tiene ad avere la tessera dell'Ampi non vi rubo altro tempo perché Naturalmente anch'io sono interessata a questa serata e ringrazio e chiedo a voi un applauso per il senatore Di Gianni che ha passato anche qualche giorno in ospedale, quindi credo che a maggior ragione lo sforzo di oggi sia uno sforzo importante. Grazie. Un saluto cordiale a voi tutti per la vostra presenza numerosa e qualificata un ringraziamento anche a Lampi per l'iniziativa che ha preso per questo quest incontro e direi che vorrei aggiungere alle, alle parole di sorpresa presentate da varie persone in questi, che hanno saputo dell'apertura della del Casa Paute e lasciate io in una via intitolata al nostro uomo della resistenza. Vorrei collegarmi il loro, la loro protesta e unire la mia protesta alla loro protesta. Quali sono i motivi di questo? è difficile individuare, credo che sia dovuto a una serie di fattori di indifferenza, di qualunquismo, di disinteresse alla cosa pubblica. E quindi questa ricerca naturalmente di protesta attraverso degli organi, dei modi, che per noi non sono confacenti. Io mi auguro che questa sia una riunione di riflessione, che ci serva a tutti per riflettere su quel che è successo. Chi l'avrebbe creduto che dopo 30 anni di resistenza ci fosse stata questa apertura di presenza del fascismo in mezzo al paese di Fatino. Eppure, così è la brevità. Vorrei anche aggiungere a uh, questa <coughs> un osservazione, un'osservazione che mi viene da, un, da una pubblicazione fatta recentemente dall'Istituto della Resistenza di uno scritto fatto da il nostro grande storico della Resistenza quale quale, quale naturalmente ha sostenuto che la resistenza deve ritrovare le sue radici. Sulla Alessandro Passarenne voi sapete che Alessandro Passarenne d'Antève ha scritto un articolo interessante nel 1966, quindi a cavallo naturalmente di questi anni di resistenza, e... augurandosi. Tant au point de vue économique que linguistique et culturel, les valdottins devraient se proposer de dépasser aussi bien le cadre régional que le cadre national pour s'ouvrir à une nouvelle dimension internationale ou plus exactement européenne. Je crois qu'aujourd'hui, la recherche européenne devant les nationalismes qui sont en train de renaître au sein d'Italie, c'est une réflexion sur laquelle nous devons penser e il protetto città Grazie. il testo è tratto da il libro di Cesare Pavese La Luna e i Falò e Mario Pogliotti gliel'ha dedicata nella gliela... Ha musicato questi, questi queste frasi che poi per me sono poesia un paese vuol dire non essere soli avere gli amici del vino caffè io sono Riconosco le strade dalle buche rimaste, dalle case sparite, dalle cose sepolte che appartengono a me, al di là delle gialle. Colline c'è il mare, un mare di stoppie non c'è sano mai, il mare non voglio più, ne ho visto abbastanza, preferisco una tampa e bene il silenzio grande silenzio, che è la vostra virtù, e in silenzio girare per quelle colline, veloce scoperto. Hey! Freschezza è rimasto il respiro, la grande fatica è salire quassù, ci venni una volta quassù, e quassù sono rimasto a rifarmi la forza a cercarmi compagni a trovarmi una terra, a trovarmi un paese, un paese vuol dire non essere solo. Sera è quello di presentare una panoramica dei fascismi del terzo millennio dal punto di vista internazionale, quindi un compito piuttosto arduo e complesso. Prima di definire che cosa sono i fascismi del terzo millennio è bene dare brevemente una definizione del fascismo del secondo millennio, cioè del fascismo to cure. Il fascismo non, è stato, non viene considerato un totalitarismo, ma una dittatura per il fatto che non ha una non si fonda su una filosofia coerente e organizzata, su un sistema filosofico preciso, ma si fonda sulla retorica e su una serie di principi spesso tra loro contraddittori. Il fascismo è stato monarchico, è stato repubblicano, è stato autarchico e fautore del liberismo, è stato sovversivo e amante dell'ordine e della gerarchia, insomma ha avuto eh, al suo interno componenti assai eh, contraddittorie. Tuttavia, come ci dice Umberto Eco, eh, si possono rinvenire alcuni punti che accomunano eh, i vari fascismi. Quindi partiamo dal fascismo italiano, che è il modello dei fascismi successivi. Quali sono questi punti? Questi punti non ritornano in tutte le dittature, in tutti i, i totalitarismi del mondo, tutti quanti, ma qualcuno si trova in qualche forma di fascismo, qualcuno si trova in qualche altra forma. I principi fondamentali su cui, su cui si fonda il fascismo, i fascismi, sono senz'altro il culto della tradizione, tradizione intesa sia in senso religioso sia in senso mitologico, si fa riferimento a, appunto, a un passato, un passato eh, da rimpiangere, un passato meraviglioso che, che viene distrutto dalla contaminazione, dalla, diciamo, da, da quello che accade oggi per esempio con la globalizzazione, con la mondializzazione. Secondo punto importante del fascismo, l'opposizione nei confronti del razionalismo illuminista, cioè dei principi della rivoluzione francese. Uguaglianza, fraternità, solidarietà sono naturalmente avversati da ogni tipo di fascismo. E altro obiettivo polemico sicuramente del fascismo è la cultura. Ciò che si premia è l'azione per l'azione, la riflessione non è qualcosa di... Eh, idoneo ad un regime fascista. E, naturalmente la paura della differenza, la paura della differenza, oggi se una volta il razzismo era un razzismo biologico, no? che si avvaleva delle teorie, eh, per esempio di Gobineau che aveva individuato con una pseudoscienza che i bianchi avevano delle caratteristiche che i neri non possedevano, eccetera, oggi il razzismo è più sfumato, nel senso che si parla di, più che altro, di un razzismo culturale, no? Ci sono delle culture superiori e delle culture inferiori, questo a partire dalla Nouvelle Droite francese di Alain de Benoist che ha teorizzato questo e quindi il rischio della contaminazione della cultura bianca occidentale da parte delle culture che vengono da altre parti del mondo. Il nazionalismo, prima gli italiani, prima gli americani, no? America first, prima i russi, prima i tedeschi, e viene declinato in tutte le naturalmente le, le diverse appartenenze, secondo le diverse appartenenze nazionali. L'ossessione per il complottismo, complottismo che cent'anni fa era per lo più inteso come complottismo eh, organizzato dagli ebrei, no? il famoso complotto del sionismo, no? che si collegava poi ai grandi mali no, che il fascismo individuava nel capitalismo e nel marxismo. Oggi questo complottismo a volte è ancora antisemita, vedremo nella panoramica europea che farò, che in alcuni paesi l'antisemitismo è ancora molto forte, in altri casi il complottismo è naturalmente antislamico, eh, oppure si fa riferimento, sì ancora un antisemitismo ma sfumato e collegato alla grande finanza no? Soros che è colui che guida le ONG e che fa sì che si compia un ricambio un, cioè una, una trasformazione, una sostituzione della razza bianca con le razze che vengono dal sud del mondo tramite le ONG appunto, anche questa è una forma di complottismo che in un certo senso evoca l'antisemitismo di cent'anni fa il pacifismo e il buonismo vengono tacciati come eh, inutili, nella migliore delle ipotesi, oppure come, eh, diciamo, complici, no? e, come eh, collusi con, eh, con appunto, le altre parti del mondo che vogliono rubarci la terra, rubarci il lavoro, e, insomma, distruggere la civiltà occidentale. Il, il concetto di scontro di civiltà è enunciato per la prima volta dal dal politologo americano Samuel Huntington afferma che appunto nel mondo esistono diverse civiltà tra loro inconciliabili e quindi sostanzialmente non sia possibile un'integrazione tra, tra civiltà. Questo fa parte diciamo, del bagaglio culturale della destra e anche della destra radicale. Il culto dell'eroismo, l'eroismo naturalmente nell'epoca, nel ventennio insomma, era inteso come eroismo fisico, come insomma guerresco eccetera. Da qui discendono tutte le formazioni paramilitari che caratterizzano diversi paesi europei, ma eh, diciamo l'eroismo può essere inteso anche nel senso, per esempio, di Trump, che ha il coraggio di dire le cose che nessuno dice, no? che si contrappone al politicamente corretto. Il politicamente corretto, da, da una buona parte della destra radicale, è visto come uno strumento che, eh, diciamo il, il capitalismo unito al globalismo e anche al terzo mondismo possiamo dire, eh, utilizza per ehm, diciamo mh, come dire drogare la popolazione e non far dire la verità su certi temi, quindi eroismo nel, nell'infrangere questo politicamente corretto. Vabbè, poi, naturalmente, ci sono alcuni temi come il macismo, no? questo è tipico del, del fascismo, in tutte le sue componenti: quindi, il disprezzo per, per i gay, ma anche insomma, il, razzismo nei confronti, il sessismo, il razzismo nei confronti della donna, insomma, che è ancora più eh, diciamo, basilare. Ecco, io a questo punto vorrei citare una frase di Pierpaolo Pasolini che nel 62 nelle Belle Bandiere, una sua opera non delle più note, affermava non occorre essere forti per affrontare il fascismo nelle sue forme pazzesche e ridicole, occorre essere fortissimi per affrontare il fascismo come normalità come codificazione direi allegra, mondana, socialmente eletta del fondo brutalmente egoista di una società. Che cosa significa? Oggi assistiamo al proliferare di ehm, diciamo, movimenti giovanili o non giovanili di destra radicale, questo è un fatto che che si può attestare, si può attestare statisticamente, i numeri stanno crescendo, esiste tutto un sottobosco, possiamo dire una, una sottocultura molto viva in tutti i paesi europei occidentali e non solo. Eh, ma questo è possibile all'ombra di partiti di rilevanza nazionale, spesso inseriti nei parlamenti nazionali, a volte anche nel Parlamento europeo, che eh, col tempo hanno legittimato, normalizzato, idee, principi, concetti, tabù che eh, fino a qualche decennio fa non era consentito eh, pronunciare, affermare, non era consentito enunciare in alcun modo. Ehm, per esempio in Italia questo è avvenuto diciamo, col ventennio berlusconiano no? dove appunto sono state sdoganate una parte naturalmente, non, tutto, non tutti i principi del fascismo, non sto dicendo questo naturalmente. Che cosa significa questo? Che esiste una concreta, un concreto rischio che si affermi di nuovo il fascismo nell'Europa occidentale? Probabilmente no, però idee e principi, linguaggi e, eh, diciamo, etica, se così possiamo definirla, propri del ventennio fascista hanno fatto breccia anche in paesi di forte tradizione democratica come la Francia, la Germania, la Gran Bretagna e anche l'Italia. Um, Detto questo, esiste invece un rischio più concreto, a mio parere, e non solo a mio parere, anche di persone più autorevoli di me, che il, diciamo, una deriva veramente fascista si realizzi in paesi dell'Europa orientale, in democrazie giovani e ancora fragili, come possono essere l'Ungheria, la Polonia, la Repubblica Ceca, la Slovacchia, la Croazia, molti dei quali fanno parte dell'Unione Europea, e dove appunto la, la giovane età della democrazia di questi paesi, no, usciti dal, da, da regimi filo-sovietici, fanno sì che in un certo senso non abbiano ancora gli anticorpi per contrastare in maniera efficace, come forse i paesi occidentali invece sono ancora in grado di fare, eh, l'arrivo, insomma, la deriva fascista. Eh, adesso analizzerò in maniera, insomma, farò una, una panoramica dei, dei, vari, mh, dei, dei vari paesi e dei vari movimenti, eh, diciamo, estremisti di estrema destra, che appunto hanno la tendenza di a, a normalizzarsi, cosa intendo per normalizzarsi? A far passare alcuni concetti che fino a poco tempo fa erano considerati eh, da, da non dire, da non affermare, da non eh, diffondere e eh, farli passare come normali. In questo modo cosa succede? Che eh, diciamo le, le realtà giovanili, i movimenti eh, di estrema destra radicali, violenti, eh, coloro che si dedicano proprio alla violenza vera e propria, e non solo verbale, eh, in un certo senso sono considerate solo come estremizzazioni di un senso comune che però eh, è diffuso, no? quindi sono considerati eh, quasi, non dico come normali naturalmente, ma come, delle, eh, come radicalizzazioni di qualcosa che però tutto sommato è condiviso da larghe fette di popolazione. Eh, veniamo a esaminare così brevemente, naturalmente non entrò nel dettaglio di ciascun paese. In Grecia abbiamo la formazione Alba Dorata, a cui si, si ispira, per esempio, a ritiene, afferma di ispirarsi Casa Pound, Alba Dorata è di ispirazione veramente neonazista, ha avuto cioè, numerosi suoi esponenti, sono, eh, sono stati inquisiti, sono, alcuni sono stati condannati, eh, ecco, eh, anti-immigrazione naturalmente, fortemente anti-immigrazione, è stato contro l'austerità, questo ha caratterizzato naturalmente anche la, la sinistra greca no, all'epoca del... De, delle imposizioni di, di grave austerità al Paese e naturalmente ciò si è manifestato anche con soprattutto l'odio per gli immigrati, con ronde, con azioni violente e con l'istituzione di una vera e propria organizzazione paramilitare. Alba Dorata è un esercito, ha un vero e proprio esercito parallelo. L'Ungheria, in Ungheria ci sono due grandi formazioni. Il partito eh, Fidesz, la sigla adesso la pronuncia esatta, non la so, quello di, di Vittorio Orbán, che fa parte del Partito Popolare Europeo, ma che eh, appunto soprattutto recentemente ha dato vita ad una svolta autoritaria, soprattutto nei confronti dei media, no? restrizione alla libertà di, di, di stampa, di pensiero, eh, rivisitazione dei delle assegnazioni dei testi scolastici, eh, vengono, vengono eh, scelti testi scolastici in cui compaiono affermazioni antisemite e nostalgiche del passato fascista eh, ungherese nazista ungherese, eh, minacce agli artisti e agli intellettuali che non si conformano alla linea ufficiale del partito. Accanto a questo Fidesz abbiamo un altro movimento ancora più radicale che si chiama Jobbik, che è un partito una formazione anche questa paramilitare, irredentista, cioè afferma che l'Ungheria debba ingrandirsi e eh, non accettare i confini che le sono stati imposti dopo la, la, insomma, dopo la, guerra, dopo la prima e dopo la seconda guerra mondiale, antisemita e anti-israeliano, quindi un partito di questo tipo. Ehm, in tutta l'Europa dell'Est si registra la presenza di partiti più o meno orientati in questo modo, questo fa sì che esista appunto una, una diffusione di valori, di odio, soprattutto nei confronti dei Rom in questi paesi dove che sono una presenza molto forte, in Ungheria raggiungono quasi il 10% della popolazione e contro i quali si attuano dei veri e propri pogrom, cioè una vera e propria persecuzione spontanea, popolare come ai tempi dello Zar a fine Ottocento nei confronti degli ebrei. Eh, con il sostanziale silenzio e, diciamo, e avallo delle, delle istituzioni politiche. In Germania abbiamo due grandi formazioni, Alternative for Deutschland, che ha raggiunto nel 2017 il 13% dei consensi, diventando il terzo partito della Germania, che è dichiaratamente nazionalista xenofobo, ha avuto grandi consensi, non solo nella Germania orientale, dove c'è una situazione socio-economica ancora in ritardo rispetto all'Ovest ma anche in, in zone ricche come la Sassonia, la Baviera dove diventa, è diventato il terzo partito quindi non c'è sempre, sempre da sottolineare come le forze di estrema destra proliferino laddove c'è degrado sociale e economico non è così, anche in Italia i neofascisti prosperano eh, nei quartieri bene di Milano, di Roma, nel ricco Veneto quindi non è, così. non è più solo così eh, abbiamo poi eh, altre, un altro partito, il partito nazionaldemocratico, no? ecco, eh, anche in Svezia si, si chiama partito democratico, in realtà sono dei partiti di estrema destra, anti xenofobi contro gli immigrati, che promuovono e sostengono anche azioni violente nei confronti dei, degli immigrati. Stessa cosa in Inghilterra, abbiamo il British National Party e altre formazioni che hanno raggiunto, pian piano, eh, consensi di massa un po' come ha fatto il front National in Francia, cioè eh, rifacendosi un po' il trucco, il maquillage, nel senso che si passa dall'antisemitismo, per esempio, del padre di, di Marine Le Pen, a un antiglobalismo, a, una, a affermazioni tipo prima i francesi, come in Italia prima gli italiani, eh, però appunto la, diciamo, questo consente di eh, attrarre un maggior numero di consensi. Vado più brevemente su alcuni paesi, mi soffermo eh, sulla Polonia, la Polonia analogamente a quanto detto su, riguardo all'Ungheria è governata eh, da un'elite un che ah, sta riscrivendo la Costituzione in senso illiberale, no? Fra, cioè espressione che viene utilizzata da Orbán, per esempio in Ungheria, lo Stato ungherese deve diventare uno Stato illiberale perché lo Stato democratico non ha funzionato e quindi dobbiamo eh, diciamo, virare verso... Un maggiore controllo da parte dello Stato. Ehm, un accenno agli Stati Uniti, Trump si è fatto forte nella sua campagna elettorale dell'endorsement di Duke, che, era, che è stato un esponente di, di, di primo piano del Ku Klux Klan, Stephen Bannon, che adesso non è più nell'entourage di Trump, ma lo è stato fino a poco tempo fa, anche lui è un suprematista bianco, cioè crede insomma, nel razzismo, nella superiorità della razza bianca sulle altre, e tutta la campagna elettorale di Trump è stata imperniata sull'odio per lo straniero, contro gli emigrati, insomma cose che conosciamo. Eh, non si può parlare di fascismo in questo senso naturalmente, però si può parlare di alcuni caratteri che ritornano in varie realtà geografiche. Eh, concludo con la Russia. Il caso russo è particolare, nella Russia vige quello che possiamo chiamare eh, un, un nazionalismo o meglio il cosiddetto, la, diciamo l'ideologia prevalente è quella dell'eurasiatismo, che cosa si intende per eurasiatismo? L'idea che la Russia dopo la fine del comunismo eh, aveva il destino storico non di allinearsi alle democrazie liberali dell'Occidente, ma quello di rappresentare un unicum geopolitico in quanto zona di transizione tra Est e Ovest, un unicum in cui, per il quale diciamo eh, l'alternanza di, eh, di diversi regimi quello zarista, quello comunista e poi quello diciamo, democratico attuale, fintamente democratico in realtà non modificano sostanzialmente l'assetto, eh, diciamo i fini de de della Russia. La Russia ha lo scopo di proteggere i suoi confini, di unire le popolazioni russe in nome della superiorità del popolo russo. Da qui anche qui l'odio per lo straniero, eh, qui lo straniero è inteso come soprattutto popo le popolazioni caucasiche, i ceceni, no? Abbiamo, sappiamo del terrorismo i ceceni, ma da qui è nata una persecuzione anche nei confronti di chi terroristi non sono. No? E, ed è nata quindi una, una, diciamo una politica illiberale, no? quella di Putin che è al governo bene o male dal 1999 un po' come presidente, un po' come primo ministro, insomma si alterna in questi due ruoli ma di fatto sono 19 anni che è al potere e che ha progressivamente ridotto gli spazi di libertà di pensiero libertà di espressione, libertà di stampa e appunto sappiamo di come gli siano stati numerosi episodi eh, di, di repressione violenta, di, di giornalisti, di avvocati che in qualche modo avevano messo in discussione tali principi. Questa è una rapida panoramica de, diciamo, del mondo occidentale, ho incluso anche la Russia perché la ritengo importante da questo punto di vista e anche perché è un po' un modello per alcuni paesi orientali, e Putin rappresenta anche una figura di, di spicco per molti leader occidentali, no? per questo suo coraggio di creare un'alternativa al liberismo economico, al capitalismo, di saper essere in grado di fronteggiare gli Stati Uniti, eh, la globalizzazione e tutto insomma, il binomio capitalismo-liberismo economico da un lato, dall'altro, globalizzazione-commistione tra popoli. Questo fa sì che in Russia ci sia un numero Immenso di giovani che sposano tesi, ehm, diciamo nazionalsocialiste, perché insomma c'è una nostalgia per il, non solo per il nazismo di Hitler, c'è nostalgia per il bolscevismo, ma inteso nel suo senso più deteriore, no? come dittatura, come, eh, come repressione dei. Dei, degli oppositori eh, e c'è un forte, un grandissimo aumento dei, dei gruppi di skinhead, di tutta quella sottocultura giovanile che fa del, dell'odio per la democrazia il suo, il suo nucleo eh, fondativo. Passo la parola al professor Luven Grazie. Buonasera a tutti e a tutti. Eh, grazie per l'invito e per l'opportunità, eh, se non mi fosse arrivato un messaggero alato, una messaggera alata, che portava la, la gentile e ferma richiesta del senatore Di Gianni, probabilmente non mi sarei occupato di questo tema in questi giorni, non essendo qui con eh, assoluta continuità e non, non seguendo tutte le dinamiche della regione, effettivamente non... Non era venuta alla mia attenzione in modo particolare la vicenda dell'apertura di Casa Pound a Châtillon, visto delle mobilitazioni significative di cittadini, di forze politiche, ma eh, nell'ordine delle mie priorità non sembrava essere un argomento di studio e di approfondimento, neanche forse di quella giusta lettura che dovremmo fare tutti, non solo del, dei giornali, della quotidianità, ma anche delle dinamiche di fondo come quelle che, mettendo l'asticella molto alta già con il suo intervento, il professor Di Tommaso ci ha eh, ricordato. E per questo sono, sono riconoscente a Cesare Diugiani, alle istituzioni, al comune di Châtillon, all'Istituto Storico della Resistenza, all'Ampi, che... Eh, ci suonano un po' il campanello e che mi obbligano per primo, prima ancora, che poi a, ad interessarmi e occuparmi di qualcosa di serio, di profondo che sta succedendo e, e per il quale forse non siamo ancora eh, tutti così attrezzati. Mi fa piacere parlarne con voi qui nel, nell'Hotel Londra, quasi fosse Radio Londra che comincia a mandare qualche piccolo messaggio che speriamo vada anche al di là di questo numerosissimo, devo dire, non ho ricordi di sale così affollate in questi ultimi tempi nella, nella vita civile e nella vita politica della valle. Evviva! E quindi, quindi ben venga questa opportunità, benvenga a chiedersi alcune cose che ci chiediamo tutti come come uomini, come cittadini, intorno a questo fenomeno. Ma perché, in fondo, i giovani sentono così forte questa sirena, questi, nuove, questi nuovi stimoli, questi nuovi eh, orizzonti di una forma politica, di un vivere insieme la dimensione della politica in un certo modo, che trascina verso esperienze che purtroppo noi vediamo molto simili, non solo noi che le abbiamo magari lette, studiate, ma soprattutto chi ne ha ancora memoria della sua gioventù e nel suo impegno politico e di resistenza vede così, così pericolosi. Io credo che ci siano delle ragioni di fondo che spiegano come mai oggi i giovani cercano. Delle opportunità di esprimersi e di ritrovarsi intorno a messaggi semplici, intorno a un'idea ribellistica di contrasto, ad un modo di essere della società nella quale non si sentono capiti e ascoltati come eh, dovrebbe, bisogno di avere anche loro un'etichetta chiara, il fatto di dire di essere democratico non è un qualcosa che sollevi poi quei grandi entusiasmi, appare generico, appare estinto quasi questo, questo concetto per chi non lo ha, non lo ha fatto proprio. C'è bisogno da parte loro di certezze, c'è la richiesta di qualche, qualche punto fermo e anche di potersi porre in contrapposizione con ambienti familiari, con ambienti sociali, con degenerazioni anche della politica e delle istituzioni che Evidentemente non fanno onore a chi, molti di noi insomma, ne hanno fatto parte, ne sono stati protagonisti, ha portato, ha portato avanti degli impegni istituzionali. Io credo che non, non vada Ho fatto l'errore di pensare che è sufficiente eh, richiamare espressamente la parola fascista, l'idea del ventennio, il culto di quel capo eh, o la memoria storica di quel capo per qualificare come fascismi e nuovi fascismi eh, queste, queste forme. Tra parte noi abbiamo un dovere di indagare su questo fenomeno perché eh, il fenomeno internazionale prende il suo nome da una vicenda politica italiana che ha visto questo paese, la sua, la sua culla e che eh, quindi evidentemente, lo pensavano già a suo tempo Emilio Lusso e Emilio Chanut, eh, una qualche piccola predisposizione eh, ce la può avere per una deriva di questa natura. Eh, io credo che si debba guardare invece, come ha fatto molto bene poco fa eh, Daniele di Tommaso, all'ideologia sottostante, alle parole d'ordine, quasi alle sensazioni che promanano da questi ambienti, eh, sono già state ricordate molto bene, credo che facesse anche molto riferimento nel suo intervento eh, Daniele al, al libro Il fascismo eterno di Umberto Eco, una micro lettura che fa molto bene, ma fa molto bene a, a chi ha già una, una rete di concetti in mente, chi ha già la storia, ben precisa eh, invece, invece va spiegato meglio forse il fenomeno e vanno spiegati meglio certi suoi elementi a, a chi questa, questa cognizione non la può ancora avere perché non ha fatto un né un percorso di studi né un percorso di vita eh, consono per questo tipo di interpretazioni ci sono alcuni elementi, io li, li richiamo solo molto molto rapidamente che vanno focalizzati L'idea di un'esaltazione della collettività nazionale e l'antieuropeismo di fondo sono un carattere fortissimo, un carattere molto costante di questi, di questi fenomeni e, eh, devo dire, incominciano di nuovo a fare presa. L'Italia è un paese che ha dimenticato la parola nazione per tanti decenni, negli anni 70, 80, ancora fino alla presidenza Ciampi, la parola nazione italiana era bandita. Si parlava di paese, nel nostro paese. Che poi anche, è curioso, ma è esattamente il paese che ci ricordava Maura Susanna prima. Cioè, L'italiano per tanti anni si è riadagiato su una dimensione che essere italiano era essere una parte di questo paese. Dagli anni 90 in poi... Per una serie di fattori complessi in Italia si è riscoperta l'idea di patria e di nazione. E c'è qualcuno che su questo tasto sta pigiando molto molto forte oggi come risposta a fenomeni anche in parte nuovi ed emergenti. C'è il disprezzo dei valori dell'individualismo classico, liberale, ma anche direi il disprezzo del parlamentarismo. Eh, tutto quello che appartiene alla discussione, al dibattito parlamentare, alle aule parlamentari è denigrato e screditato. Ora, che alcune aule parlamentari siano denigrate beh, è un fenomeno del quale sono anche in parte, in gran parte, responsabili. Ma eh, da lì a fare un'operazione di smantellamento, oggi in assenza di serie alternative, perché... Si può, si può cercare forme più avanzate di democrazia, l'innesto di democrazie partecipative, l'innesto di democrazie dirette, eccetera, ma lo smantellamento oggi, to court, della democrazia parlamentare è un salto nel vuoto che credo non ci possiamo permettere. C'è una cosa anche molto singolare, poco, poco eh, sottolineata, è che l'idea, eh, che serpeggia in questi movimenti della cospirazione internazionale. Eh, negli, anni, negli anni 20, negli anni 30, ha preso un connotato drammatico che si chiamava antisemitismo, il nemico era eh, presto focalizzato. Ecco. Erano le potenze plutocratiche ed era l'ebreo. Bisognava eh, visualizzare questo non avversario, questo nemico da abbattere. e portare tutto il popolo ad essere coeso in questo. L'esempio drammatico delle leggi razziali ne è una testimonianza, credo, eh, fortissima, ma oggi, oggi c'è una precisa teoria di cospirazione, eh, il termine probabilmente alla maggior parte di noi suona abbastanza sconosciuto e confesso, prima di, di mettermi a studiare, anche io nel mio piccolo questo fenomeno non l'avevo colto c'è una teoria precisa, si chiama sostituzionismo no? la sostituzione delle popolazioni locali ad opera di popolazioni straniere, c'è una grande orchestrazione internazionale per far venire qui eh, delle persone che sostituiranno i nativi sostituiranno gli autoctoni, i locali eccetera eccetera eccetera, questa è una è un pensiero, naturalmente, sono tutte tesi che possono essere discusse, affrontate, ci sono sedi nelle quali fare. Ma attenzione, lasciar passare, lasciar planare, to cure, questa idea che ci sono eh, delle strategie in atto e che certamente ci sono menti sottili che stanno facendo questo e che bisogna riarmarsi contro questi fenomeni, è alquanto, è alquanto pericoloso. C'è un connotato anche che la politica ormai, di scarsa presa non ha, ha colto immediatamente è che è la capacità di mobilitazione di questi gruppi, di far sentire parte di un insieme. Ora, eh, non hanno bisogno di mettere la camicia nera e di, di sfilare con i gagliardetti, sono molto diversificati, si occupano di varie attività, anche di attività che di per sé sono perfettamente lodev sociali, lodevoli, apprezzabili di tipo ambientale, di tipo sociale eccetera, ci torneremo fra un attimo, io credo che questo, questo sia molto molto significativo, ma tutti devono essere inquadrati, tutti devono avere in questa nuova politica un loro ruolo come parte di un insieme, c'è una visione organicistica da parte di questi movimenti che è molto molto forte e molto organizzata insieme a una capacità di propaganda e di mobilitazione che eh, sta appena iniziando a dare i suoi, i suoi frutti. Nonostante siano pochi anni di vita, di, di attività di questi organismi, hanno una grandissima esperienza alle spalle, si portano dietro anni e anni di attività in ambienti piccoli, ristretti, ma anche in cenacoli intellettuali, che hanno, hanno eh, una capacità di organizzazione e di teorizzazione molto molto forte. Dove sfocia questo? Sfocia nella esaltazione dell'azione, della violenza e dell'annullamento delle opposizioni. Non c'è dialogo, non c'è contrasto di idee, c'è prova muscolare. Questo è quello che emerge dalla lettura dei, dei testi, delle, delle opere, delle, dei manuali dei, operativi, se vogliamo, della divulgazione che fanno questi, questi gruppi. E eh, tutto questo con alcuni richiami anche a, a quegli aspetti, ma in modo diverso, in modo nuovo, quegli aspetti come il sessismo, il macismo, mh, che in Italia, devo dire, hanno preso dei connotati molto, molto curiosi, potrebbe dire quasi, quasi singolari, ecco, nel rispetto, rispetto a quanto è avvenuto in passato altrove. Quindi cerchiamo di capire cosa, cosa sta succedendo. Cerchiamo di attrezzarci un po'. Io non voglio annoiare con indicazioni di, di lettura se non in aggiunta a questo Umberto Eco, che è una, è una chicca, è un gioiello. E, eh, ringrazio Marisa per avermelo portato qualche giorno, qualche giorno fa per, per permettermi di, di leggerlo eh, in tempo. Eh, guardate Agnes Heller, una filosofa ungherese che si misura costantemente con il problema di casa sua, delle intolleranze, delle, delle xenofobie di, di casa sua e la sua riflessione è, è di poco più giovane di Cesare Giugiani, una ragazzina quindi eh, che eh, ha insomma, idee mature sul, sul punto. Io suggerisco di, di fare queste letture, il parado, i paradossi della nuova Europa eh, trattati da Agnes Heller sono molto importanti e lo stesso per chi ha voglia... Di, di capire un po' il popolocrazia, ecco, l'idea della semplificazione della politica. La politica ha sicuramente stufato, stancato, tut, ci sono tutti i motivi per lamentarsene, ma la, il mondo di oggi è complesso e le interpretazioni semplici e banali non servono molto. Servono sì a, a tirare dietro di sé qualcuno, ma non servono a capire cosa sta realmente succedendo eh, dietro di noi quindi eh, questa, questa logica di un eh, populismo adesso si chiama ma il termine di popolocrazia mi, mi è più simpatico anche perché evita fraintendimenti eh, su questo tema l'elementarietà di, di questa lettura della società i buoni da una parte, i cattivi dall'altra no? e tutto passa oltretutto su canali attenzione, molto inquinati che sono i canali della comunicazione particolarmente via internet, quella televisiva è talmente confusa che io non so se voi riuscite ancora a digerirla, ma eh, anche, la, anche facendo un lavoro selettivo su internet, internet si riesce molto facilmente a cadere eh, in inganno, ad essere colpiti da notizie eh, tutt'altro che, tutt che fondate, ma che vengono manipolate ad arte, ci sono non vorrei sembrare anch'io complottista, eh, ma ci sono, ci sono, ci sono delle, delle organizzazioni, degli strumenti molto molto eh, sofisticati per fare tutto questo. Cerco adesso di dire due parole, se me lo permettete, per quello che è il mio mestiere, bisognerebbe sempre stare attenti a non abusare. Eh, dell'attenzione altrui parlando di cose che non si conoscono bene, ma come giurista più o meno qualche coordinata credo di averla in testa. Noi abbiamo girato pagina nel 1945 e cambiato il regime, si credeva, si, si riteneva di avere sotterrato il fascismo. Sono stati messi nella nostra Costituzione dei punti fermi, c'è un articolo 21 che ci dice che abbiamo Piena libertà di manifestazione del pensiero, in opposizione al regime precedente, c'è un, eh, un regime aperto alla partecipazione di tutti i cittadini associati attraverso i partiti politici che possono concorrere per eh, la determinazione dell'indirizzo politico del Paese, l'articolo 49 che ce lo precisa, ma c'è un limite preciso che poi è andato a finire in una di quelle disposizioni transitorie e finali che sembra che non servano, sono messe alla fine, ed è il divieto di ricostituzione sotto qualsiasi forma del disciolto partito fascista. Ora, questo, sì, non, non prendo meriti, l'hanno scritto, scritto altre menti, ma questo bisogna capirlo però, non bisogna, non bisogna eh, fermarsi lì, perché se ci fermiamo lì, è facile dire, ma noi non vogliamo ricostituirlo quello, noi abbiamo altre idee, moderne, nuove, diverse, siamo oltre, siamo over, come si dice adesso. E eh, su, questo, su questo, io vorrei ricordare che ci sono due punti precisi, anche se possono non piacerne eh, i nomi dei, delle persone a cui sono rimasti collegati nel momento in cui sono state, sono state eh, varate, due leggi. Una legge è stata varata dal ministro Scelba, in tempi molto molto lontani, stiamo parlando del eh, 1952, la legge 645, che va oltre questa idea della ricostituzione del partito, come se si volesse mettergli lo stesso nome, eccetera. D'altra parte in Italia per 50 anni c'è stato un partito che aveva una fiamma tricolore, che usciva da una tomba, insomma qualcosa doveva pur dire questa immagine. Ma insomma, quel partito ha continuato a vivere e, e, a, e poi anche a spostarsi, forse dal punto di vista politico, eh, in direzione diversa da quella in cui si temeva andasse. Ma la legge Scelba dice delle cose molto precise, che in particolare è vietato e severamente punito, d'altra parte, chiunque fa propaganda per la costituzione di un'associazione, di un movimento o di un gruppo avente le caratteristiche e perseguente le finalità di riorganizzazione del disciolto partito fascista e comunque chiunque pubblicamente esalta le, gli esponenti, i principi, i fatti, i metodi del fascismo oppure le sue finalità antidemocratiche. Quindi negli anni 50, in una situazione molto strana tra l'altro dell'epoca in cui la DC era un po' un po' isolata e cercava una sponda eh, verso, verso un allargamento del suo consenso, ha detto, no, no, un momento, tutto questo deve essere messo fuori legge, non solo la ricostituzione formale, ma quelle idee, l'esaltazione, il sostegno, la riorganizzazione intorno a quei principi antidemocratici. Quindi l'apologia del fascismo, cioè il difendere quei principi, è un reato. Questo non dobbiamo comunque dimenticarcelo, a parte dei piccoli presidi, delle piccole difese che il nostro Paese è riuscito a mettere insieme. E il passaggio successivo è stato fatto 40 anni dopo, porta la firma e il nome del Ministro Nicola Mancino, che ha varato una legge della quale tutti ci siamo accorti perché... Sembrava che andasse a colpire soltanto chi negli stadi alzava il, il saluto romano e eh, metteva striscioni contro eh, gli ebrei. È una legge che sanziona e condanna gesti, azioni, slogan legati all'ideologia nazifascista e che incita alla violenza e alla discriminazione per motivi razziali, etnici, religiosi o nazionali. Punisce l'utilizzo di simbologie legate... A suddetti movimenti politici, quindi ha allargato la platea diciamo, della messa fuori legge, della messa fuori campo. Non sono gli strumenti legali che mancano in questo paese. Malgrado questo l'Italia è un paese che ha una democrazia debole da questo punto di vista. In altri paesi l'asticella e le salvaguardie sono più, più alte guarda caso, solo i paesi che hanno conosciuto direttamente il fascismo o il nazismo hanno alzato delle barriere nelle loro costituzioni la democrazia protetta, tra virgolette, il termine usato dai giuristi è quello, democrazia protetta vuol dire non la si può distruggere non si può portare nel paese portare avanti nella discussione politica e nelle istanze politiche delle posizioni che puntano a sovvertire i valori fondamentali di questo paese, la Germania, la Germania l'ha scritto a chiare lettere l'articolo 21 della sua Costituzione già nel 49 e poi mantenendo, mantenendo in permanenza, noi abbiamo dato 5 anni di tempo alla, alla norma transitoria per le epurazioni fasciste, loro l'hanno mantenuta intatta questa, questa salvaguardia ulteriore. In Germania, in Germania eh, però ci si accorge anche di un problema del quale erano consapevoli, sono sempre stati consapevoli i governanti italiani, che se si calca molto la mano sulla messa fuori legge di chi è contro certi valori, si va nella direzione di poter criminalizzare anche altre forze. Il timore è sempre stato molto avvertito a sinistra, che si potessero usare questi strumenti da parte di eh, governi, eh, come dire, molto, molto distanti e che eh, inibissero l'azione politica eh, attraverso l'operato della magistratura, attraverso l'operato delle forze di polizia, eh, con delle interferenze non, non giuste, non naturali, rispetto al dibattito politico. Eppure la Germania questa salvaguardia la mantiene, la pratica, stranamente ce l'ha anche la Grecia, Stranamente anche la Grecia ha queste norme in Costituzione, ma come abbiamo sentito bene poco fa, servono poco queste salvaguardie di per sé, se dietro il corpo politico, le istituzioni, la società non collabora. Eh, un grande giurista tedesco, Böckenferde, che è stato anche giudice della Corte di Karlsruhe, ha teorizzato questo dicendo la democrazia è il regime più debole, più fragile, perché lasciando aperto il campo anche ai suoi nemici teorici, permette di creare delle condizioni di distruzione. Io sono convinto che questa democrazia, queste democrazie vanno protette, vanno comunque salvaguardate e che non ci deve essere una tolleranza eccessiva nei confronti di questi, di questi fenomeni. Eh, che cosa insegnano le, le vicende di questi giorni rispetto a questa, queste possibili ricostruzioni di scenari di, eh, del ventennio? Io mi sono dedicato a, una, a un esercizio che possiamo fare tutti e con grande facilità perché ci sono delle pubblicazioni che sono disponibili su internet proprio nel sito del, delle associazioni di cui si parla e eh, che vanno lette, che vanno lette, vanno interpretate, vanno spiegate perché eh, si possa avere un'idea precisa di dove, di dove si può andare. Allora provo a vedere, a fare un riscontro con quello che si diceva prima Daniele perché anche se con un linguaggio più subliminale, attenzione, ma ci sono, oltre che nella forma, e io devo dire che la, la forma è molto inquietante, le fotografie che si vedono in questi, in questi siti sono molto evocative di, una, di un atteggiamento, di, una, di un desiderio di, di scontro e di, di eh, conflittualità. Mi sono chiesto se, se rispondono queste loro idee nuove, presunte nuove, a quei caratteri, a quei criteri del dell'ur-fascismo, come dice Eco, cioè del fascismo eterno, no? quello che c'è comunque sempre, E non lo si sconfigge mai, per far parte è una pulsione che è talmente diffusa, talmente eh, credibile anche all'interno di ciascuno di noi che eh, pensare a uno, uno sradicamento definitivo e per sempre non è possibile, è una lotta continua, almeno sappiamo però eh, che cosa stiamo combattendo, ho detto dell'antiparlamentarismo, ci piacciono più gli atti concreti che le campagne elettorali, ai burocrati, ai passacarte di partito e ai corrotti di ogni valore serve una sveglia, ma io, guardia, per quanto sia d'accordo sui corrotti, sulla necessità di far pulizia, guardia, il, tono, il tono e anche il contenuto delle, delle opinioni mi pare molto chiaro, il parlamentarismo non serve, è una fonda. lì si annida naturalmente. Quando dico parlamentarismo intendo anche quello comunale, come quello regionale, come quello nazionale. L'assemblearismo è, è il, il confronto libero delle, delle opinioni. Bisogna tagliare quindi dritto. L'esaltazione della collettività nazionale, il sovranismo e l'antieuropeismo, mi pare che quando si dice solo Casa Pound può portare anche in Italia il vento di sovranità e identità che si respira in tutta Europa, si ricollega vagamente a quello che è la mouvance, la, la, la corrente generale. Quanto alla lotta contro le plutocrazie, ma adesso piuttosto la teoria della cospirazione, ecco, Qui inviterei soprattutto chi studia questi fenomeni ad andare a leggere Renaud Camus e la teoria della sostituzione. È stato molto chiaramente teorizzato questo discorso dell'arrivo di nuove popolazioni più malleabili, più, eh, più docili per sostituire i locali e quindi eh, per dare, per dare come dire, una logica ha quel senso, a quella paura eh, di, di una minaccia esterna che percepisce la vecchietta a Torino in un quartiere in cui è insicura, che percepisce eh, chiunque si trova per la prima volta a vedere persone di colore, persone eh, che praticano altre religioni, laddove era abituato ad, ad, ad un'altra fauna umana, <ride> insomma, eh, cambiamento, è normale, ma c'è qualcuno che ti dice, eh, non è un caso, non è un caso. Casa Pound non crede che i problemi dell'Italia si risolvano sostituendo la nostra popolazione con altre che stanno più simpatiche ai buonisti. Signori, quelli ve li stanno facendo arrivare. Noi vi spieghiamo cosa sta succedendo. È una, è una teoria, se ne discuta. L'antieuropeismo è direi flagrante perché. L'Unione Europea, sono tutte citazioni, eh, dire, non sono invenzioni o rielaborazioni, virgolette, l'Unione Europea è una struttura burocratica, tecnocratica e fino lì ostile ai veri valori dell'Europa e alla sovranità dei suoi popoli, un mostro antinazionale e antipopolare signori abbiamo dato vita a un mostro, noi pensavamo di avere superato il conflitto franco-tedesco il clivage tra i paesi del nord e del sud dell'Europa anche in termini di sviluppo eccetera è tutto, è tutto da distruggere perché solo la sovranità nazionale si ritiene è eh, fonte di eh, salvezza, è, è una, una forma di igiene, di igiene politica nostalgia e, e, qui è curioso, ma non c'è nessun passaggio, almeno io non ne ho trovati, di evocazione nostalgica, ma trovo, trovo una curiosa consonanza. Casa Pound è un movimento rivoluzionario, di rottura, giovinezza al potere, una parola d'ordine, una volontà, un obiettivo, è un'avanguardia nello stile. Beh qui c'è tutta la riscoperta degli anni dell'avanguardia del fascismo, ecco, del primo fascismo, è, molto, è un distillato direi di, di, quelle, di quelle idee, di quel pensiero. E che di pensiero ne voglia poco questa, questa corrente politica, direi che è altrettanto evidente. Eh, bisogna tornare a credere, ricominciare a lottare l'azione, attenzione, l'azione ha ragione degli schemi consegnati nei libri metteteli un po' da parte, questi libri non servono a niente, l'importante è agire al comando, all'ordine, eh, si deve dare una, una risposta immediata. E eh, questo perché bisogna scattare come un solo uomo a difesa di una nazione minacciata, quindi ci sono gruppi di autodifesa eh, legali, in Italia non c'è più posto, abbiamo innalzato barricate in difesa del territorio contro le invasioni. Eh, sono, sono parole comunque che hanno un peso, hanno una loro, una loro forza e che danno, e che danno eh, il senso del, eh, di marcia, di questa mobilitazione, di questo inquadramento delle masse, non in un sol corpo, ma questo è un fattore molto nuovo, in una serie di piccoli corpi diversi, allora, alcuni dei quali io Potrei anche iscrivermi, penso, azioni di tipo ambientale, sostegno, cooperazione con il terzo mondo, purché il terzo mondo rimanga naturalmente a casa sua, eh, secondo questa, questa logica. E eh, questo è il, il fil rouge di questo, di questo lavoro, con un bagaglio culturale del tutto singolare. Allora, eh, Dominique Venner, il samurai dell'Occidente, Renaud Camus... Eh, con la sua grande teorizzazione della sostituzione dei popoli europei, Ezra Pound, la famiglia ha già segnalato da tempo non essere molto d'accordo di questa appropriazione, però Ezra Pound era comunque venuto a flirtare con il Duce all'epoca del fascismo e vi aveva visto eh, un, un, uomo, un uomo di grande interesse, e tutta la teorizzazione delle identità sacre, delle mitologie, eccetera molto molto interessante, un, un pantheon, proprio, direi una, una presentazione allargata di grandi, di grandi eh, miti. Eh, se c'è una cosa però eh, eh, in cui, in cui eh, il tempo segna un cambiamento è questa, questo leggero indebolimento del macismo, forse perché saranno venuti fuori anche nelle loro fila magari dei, dei fenomeni non, di non esatto allineamento sull'etica sull sessuale dominante, ma comunque sta di fatto che la, la scelta non è più quella del, della condanna del diverso, ma della sottolineatura della diversità dei ruoli sessuali, la complementarietà. Si, si usano molti termini molto interessanti, ma eh, per sfumare l'idea che la donna, deve fare la madre eccetera, e eh, che comunque le loro donne sono donne eh, ben integrate nell'azione, nel movimento, eccetera, eccetera. eccetera. Beh, io mi fermo qui perché naturalmente non, non è il caso di, di annoiarvi ulteriormente, però eh, è un invito alla lettura, il mio, un invito al, al confronto su questi, questi temi, anche a, ad attrezzarsi perché non è escluso che in molte famiglie, a sorpresa, eh, ci siano eh, poi situazioni nelle quali... Eh, come d'incanto si scopre che eh, c'è un'adesione, un'adesione anche convinta, forte, a questi, a questi nuovi modelli, a queste nuove situazioni. Quindi, eh, modesto, sommesso, invito, soprattutto a beneficio dei millennial, ecco, quella nuova generazione che è meno, naturalmente, normalmente, meno attrezzata eh, di fronte a questo fenomeno, a cercare di dare qualche, buona, qualche buon argomento per riflettere, perché la democrazia non è una chi definitiva, non è una cosa che eh, il lavoro, l'impegno, il sacrificio delle generazioni precedenti ci ha consegnato intangibile. Si consuma giorno dopo giorno, si consuma nell'indifferenza, si consuma nell'ignoranza, si consuma nell'idea che possiamo stare nel parco giochi della politica perché tanto c'è comunque un sistema che ci copre, perché siamo in un, in un paese, perché siamo in un continente unificato, perché siamo nell'Occidente, eccetera. non è così, l'ondata che ci è stata segnalata e ben spiegata eh, è un'ondata molto pesante, ma è anche un'onda che viene dall'interno e quindi oltre che amare la democrazia credo che ci sarà, in senso metaforico lo sottolineo, da armare anche la democrazia di solide e diffuse consapevoli ragioni. Grazie. volse il primo balcone Il titolo è il sole freddo perché il sole non può scaldare una terra che non c'è Sei fuggito dalla tua terra. Sarei tanno rubato l'identità. Sei partita con la speranza alla ricerca di libertà. Tra le braccia di tanti uomini hai perduto la l'amidità. Sare sappia Memoria senza la metà su. fini e senza sbarre la nostra voce più forte sarà libertà che si chiama eh, Chatillon siamo noi che ha pubblicizzato l'evento dell'apertura della, della sezione di Casa Paolo a una mia eh, contestazione sulla eh, possibilità che un gruppo così composito potesse fare pubblicità per l'apertura di una sezione del genere mi è stato risposto dice, noi diamo spazio a tutto quello che fa il bene di Chatillon e la risposta è disporre adesso non mi spaventa la risposta che mi è stata data, perché conosco chi mi ha dato la risposta ed è uno che vale 4-5 voti, quando, quindi non rappresenta un pericolo in sé. Però questo gruppo ha 1.847 aderenti, non so come si chiamano, di questi 1.847 in 5 hanno messo mi piace alla mia, gli altri zero. Volevo dire, io non ho paura del fascismo in quanto tale, ho paura dell'indifferenza che fa nascere il fascismo. L'Europa illiberale credo si riferisca all'idea dell'avanzata delle cosiddette democrazie illiberali. Io ho l'impressione che bisogna spogliarsi da questa definizione, eh, ci sono de, nella parte eh, centro-orientale dell'Europa alcuni paesi dell'Unione Europea che si stanno muovendo ormai chiaramente oltre, al di là dei confini della democrazia, stanno minando alcuni presupposti in termini di depotenziamento delle corti costituzionali, criminalizzazione dell'omosessualità, eh, limitazione alle libertà di stampa e così via. E Nonostante questo, nella nella vulgata, nel discorso che si fa generalmente, si parla di democrazie illiberali, Come sono delle democrazie, però te, te, te, dirbantelle, ecco io credo che bisogna cominciare a, a, ad avere un recupero, una capacità di recupero dei confini della democrazia, perché se no tutto si stempera, non si sa fino dove si può, si può andare e siccome la democrazia ha questo di, di strano, che è, è, è fatta di valori, di valori che però non sono così saldamente presidiati, eh, bisogna stare piuttosto, piuttosto attenti, quindi bene che se ne, se ne parli. Eh, il riferimento al 16-12-2016 è eh, riferimento, credo, al referendum costituzionale eh, sulla riforma cosiddetta Renzi-Boschi. Eh, allora, per due volte in Italia, democraticamente, eh, dopo lungo dibattito, sono state respinte delle proposte di riforma costituzionale una nel 2006 eh, portata avanti dal governo, dalla, dalle forze di centrodestra Berlusconi in testa e eh, nel 2016 è stata rispo, eh, respinta la, rispo, la riforma Renzi-Boschi. Ora io mh, posso, posso anche condividere le valutazioni che sono state fatte circa l'opportunità di, di avere altri, eh, altri scenari che non quello proposto, non era sicuramente una proposta particolarmente entusiasmante. Però eh, sono preoccupato per un immobilismo di questo Paese e di una sua incapacità di trovare una via condivisa, eh, quindi credo che vada fatto uno sforzo, ma uno sforzo molto serio perché dalla sterilità del dibattito politico, in particolare delle riforme costituzionali, si esce con un mal rovescio da parte della popolazione. Non sto dicendo che sarebbe stato meglio accettare una o l'altra, la prima o la seconda. Tutte e due avevano molti, molti eh, limiti e eh, seguivano, inseguivano, diciamo, degli obiettivi che non sono eh, quelli, quelli che io eh, condivido. Ma eh, sono preoccupato. Eh, le moment arriverà, où le peuple sera lasse de trop de débats e voudra, voudra renverser les institutions eh, non è un'idea uh, un mia è un'idea molto vecchia eh, che risale, risale all'Ottocento che c'è un, un limite, una soglia è fondamentale che la politica in Italia a partire da chi ci può mettere un po' di, di buonsenso soprattutto tra la, tra la gente, tra gli elettori più che tra la classe dirigente dove effettivamente non se ne vede molto di questo buonsenso ma riesca, riesca a eh, dare una spinta verso soluzioni di modernizzazione del quadro politico e che, eh, siano, e che siano accettate, condivise. Eh, L'Italia è un paese, come diceva il mio maestro Giorgio Lombardi, negli anni 60, in un, in un libro sui doveri costituzionali, in cui, in cui il sistema costituzionale chiede una fedeltà, molto leggera, molto limitata no? cioè, quello che dobbiamo fare per questo paese, per, questo, per, per la, sua, la sua democrazia è ben poco, io credo che sia da aumentare un po' questo poco e bisogna assolutamente, assolutamente che ci siano dei luoghi di discussione e degli strumenti per far arrivare la voce del popolo che eh, superino questa impasse se no, se si rimane nella confusione, si rimane nella, nel parapiglia, eh, in queste situazioni, lo si è visto in Germania, lo si è visto in Italia eh, 70 anni fa, 80 anni fa, eh, si va a finire molto molto male. Quindi eh, è tempo che ci sia da parte della politica un segnale di eh, chiarezza e di serietà sulle cose minime, sulle cose minime. E poi, eh, poi eh, ritorno su quest'idea che eh, ci deve essere una veglia, una veglia democratica continua. Luca è stato tra coloro che, ha, che hanno animato un momento importante significativo eh, di, di, questa, di questa attenzione lo si fa come partiti, lo si fa come singoli lo si fa come associazioni però farsi sentire l'indifferenza e il silenzio sono i peggiori, peggiori nostri avversari in questo momento La magia di... Mi sono svegliato, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao la mattina, mi sono svegliato.